Allora, eh, oggi voglio mescolare due obiettivi diversi, eh, uno è eh, introdurvi al funzionamento di GitHub, no? con cui poi potrete diventare operativi in laboratorio da questa settimana in avanti, per sempre, per tutta la vita, eh, beh, impareremo ovviamente tra quattro cose fondamentali. Eh, la seconda è eh, approfittarne per fare un esercizio che ci permetterà un po' di andare a toccare i i nervi scoperti nella gestione delle oggetti e delle collection in java no? che sono cose che voi già avete fatto, avete già visto nel corso precedente ma ci sono alcuni punti no? che poi anche a distanza di tempo uno si accorge che magari forse non ne aveva poi così capiti. Allora faremo un esercizio semplice che poi ci servirà eh, diciamo così anche eh, come base su cui costruire poi un'applicazione grafica ma per oggi ci concentreremo sulla parte non grafica, sulla parte java semplice poi vedrete domani l'argomento che fa, farete, eh, si combineranno, c'è cioè, tutto un percorso per cui questa sembra una lezione un po' di ripasso, ma in realtà non lo è, no? pone le basi per qualcosa di più profondo. Eh, essenzialmente l'esercizio che vogliamo fare è la costruzione di una piccola eh, applicazione che in qualche modo ci permette di gestire il libretto universitario dei voti, eh, con una serie di funzionalità, qui ci dice che vuole una classe, vuole che creiamo una classe voto che rappresenta il voto di un esame pardon, ho cliccato dove non dovevo una classe voto che rappresenta il voto di un singolo esame e una classe libretto che è la raccolta di tutti i voti, chiaramente questa classe libretto ci dice solamente che deve avere un metodo ADD per il caricamento degli esami e poi deve implementare una certa serie di funzionalità ovviamente oggi non riusciremo a implementare tutte, inizieremo su alcune questi 7, 8, no, 9, pardon, funzionalità diverse, le abbiamo scelte perché ognuna in realtà nasconde dietro qualche ragionamento, qualche domanda da farci. Se eh, vi accorgerete che la costante di questo corso, rispetto a quello che avete fatto in precedenza, è che noi dovremo qua inventare, decidere come realizzare una certa funzione e non semplicemente inventarla o implementarla all'interno di un framework, quindi una struttura di classi e metodi che è già stata definita quindi dobbiamo un pochino imparare a fare questo passo in più, quindi non solamente usare il linguaggio ma anche capire come. Allora questo qua però lo facciamo già eh, lavorando eh, sulla piattaforma GitHub. Allora per questo vi racconto solo due cose di introduzione eh, su, sul motivo no? per cui ci occupiamo di questo e su poi come funziona. Eh, di fatto, da, da, non dico da sempre ma quasi, eh, c'è sempre stata la necessità di riuscire a gestire eh, nello sviluppo parliamo di software ma in realtà di qualunque cosa, sviluppo anche di, di applicazioni se cioè voi domani eh, sarete gli so, scrittori di, di romanzi eh, farete il, il boom di, di, del prossimo Harry Potter e dovete scrivere del testo e di questo testo si è qualcosa che si sviluppa durante i mesi se non gli anni di lavoro allora, è fondamentale non avere un file unico su cui salvi, poi sbagli, poi cancelli, poi non ti ricordi cosa c'era prima, cosa avevi cancellato, ne hai 27 versioni, una sul tuo computer, l'altra sul computer dell'ufficio, l'altra sulla chiavetta che poi hai perso ma hai ritrovato, allora non sai se l'ultima versione o la penultima, cose che capitano ogni giorno. Okay? È fondamentale avere un metodo sistematico per mantenere le chiamano le versioni, cioè le varie versioni relative all'evoluzione di un determinato artefatto, nel nostro caso parliamo soprattutto di artefatti software, ma non necessariamente. Ovviamente dal punto di vista tecnologico queste cose ci sono state, ci esistono già da anni, eh, adesso ovviamente combinandosi con la disponibilità di connettività di internet, parliamo di sistemi di gestione delle versioni distribuiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi lavoriamo su un progetto, il codice sorgente di questo progetto può essere distribuito replicato su più computer diversi in modo che poi su ciascuno si possa lavorare e questo permette anche di supportare dei team di sviluppo distribuiti non è che è il documento è sul mio computer e quindi se, vuoi venire, se mi vuoi dare una mano devi venire sul mio computer a scrivere oppure ti mando un documento e tu lo modifichi poi quando me lo mandi indietro ci perdo mezza giornata a capire cosa hai cambiato e inserirlo nel punto giusto quindi ciò che permette anche l'esistenza stessa di team di sviluppo distribuiti che sono cominciano a diventare sempre più la norma no, nelle aziende tecnologiche in cui ho più sedi ma ho dei team di lavoro che sono trasversali con persone che operano in vari sedi allora come si ottiene questo? Beh, innanzitutto eh, distinguiamo tra due livelli di eh, memorizzazione del codice repository è un concetto che indica un luogo, poi sarà un server dei file salvati su un server, ma non ci interessa il dettaglio, in cui è salvata tutta la storia di un progetto. Cioè, dalla prima volta, quando avete creato il progetto vuoto, che conteneva niente, conteneva un file con solo il main di prova, vuoto, eh, al programma completo, lì c'è tutta la storia. È un modo in cui puoi andare a vedere com'era il progetto un anno fa esattamente. Chi ha modificato che cosa, quali file c'erano, quali file sono stati rinominati, che cosa è stato aggiunto, che cosa è stato cancellato. Non dimentica nulla. Il repository traccia l'intera storia di un progetto, tutte le versioni di un progetto. Eh, poi non lo fa di nascosto, nel senso che siamo noi che poi dovremo esplicitamente dire quando memorizzare una nuova versione, quando memorizzare una variante. però... All'interno di questo è un luogo in cui c'è tutta la storia. Questo repository può essere privato, mio, ce l'ho io sul mio computer di un progetto su cui lavoro solo io, oppure può essere condiviso. Un repository condiviso è un repository in cui io lavoro, posso scrivere, voi potete leggere, vedere che cosa ho scritto, o magari anche voi potete contribuire e modificare dei file, quindi far evolvere il progetto all'interno del repository. Quindi immaginatevi come una sorta di no, strati diversi, pagine, una sull'altra, una sull'altra, una sull'altra, che compongono tutte le, le varie versioni, in punta c'è la versione corrente, l'ultima, in fondo, man mano che andate giù, eh, andate a scavare nel passato sulle versioni precedenti. Ovviamente non possiamo lavorare in un progetto in cui contemporaneamente vede tutte le singole versioni di un file. Mi interessa lavorare su una versione, tipicamente sulla più recente. Allora, per questo ciò che si fa è eh, estrarre dal repository una cosiddetta coppia di lavoro, una working copy. Cos'è questa? È essenzialmente una coppia, un'estrazione dell'ultima versione di tutti i file il contenuto del progetto, aggiornata oggi e copiata sul computer su cui ci devo lavorare, si chiama working copy apposta perché ci posso lavorare. Quindi c'è una versione sola, quella tipicamente l'ultima, non è detto che sia l'ultima, eh? potremmo voler lavorare su una versione vecchia perché magari quella versione è già andata ai clienti ma dobbiamo correggere degli errori, quindi dobbiamo correggere non sulla versione nuova ma su quella di un mese fa. Ma sono tutti i casi no, che si possono gestire. Ma di fatto abbiamo una versione del, del, estratta dal repository e su questa versione posso fare delle modifiche. Posso vedere, posso compilare, posso eseguire, posso modificare, aggiungere, cancellare, togliere, eccetera, eccetera. E il sistema di gestione della versione tiene traccia delle modifiche che io faccio nella working copy rispetto alla copia che era stata dal repository. Perché nel momento stesso in cui estraggo una copia da repository e la porto sul mio computer e comincio a lavorarci, fosse anche solo aggiungere uno spazio bianco, allora la working copy e il repository non sono più sincronizzati. Contengono informazioni diverse. Allora, gli altri utenti che vedono il repository mio eventualmente condiviso Continuo a vedere ovviamente ciò che c'è nel repository, ma io sono il mio computer sto andando avanti. È la mia copia. Però localmente il sistema di gestione delle versioni tiene traccia di che cosa ho aggiunto, che cosa ho modificato, che cosa ho cancellato, eccetera, eccetera. Quando voglio poi potrò fare delle operazioni in cui riporto le modifiche che ho fatto sulla mia working copy, le riporto nel repository. Creando cosa? Creando una nuova versione. Nel repository non si modifica mai nulla, non si può modificare qualcosa che già c'è, si può solamente aggiungere, perché così ho la storia. Quindi diciamo che estraggo la versione 10 di qualche cosa dal repository, ci lavoro, la salvo e quella diventerà la versione 11. Rimane la 10, chi la vuole continua a vederla, e invece chi vuole, dopo chi ho aggiornato, eh, avrò la versione 11. Quindi ho questa operazione di trasferimento di informazioni dal repository, della working copy e viceversa a cui diamo un nome okay? allora commit è il nome che si dà all'operazione di consolidamento della working copy attuale, modificata nel repository quindi ho una working copy la salvo in un repository creando diciamo, un, passo in, un commit nuovo diciamo così un, un livello in più uno strato in più che verrà memorizzato, si aggiungerà a quelli precedenti e verrà memorizzato eh, nel repository. Um, ovviamente, il sistema fa in modo di evitare pasticci: nel senso che, se io ho due utenti diversi che hanno accesso allo stesso repository, entrambi fanno, eh, lavorano sull'ultima versione fanno modifiche diverse ciascuno a casa propria dei file e poi cercano entrambi di fare commit nello stesso repository il sistema lo impedisce no? impedisce il macello quando il primo che riesce a fare commit il proprio commit verrà accettato quando il secondo cerca di fare commit dice attenzione che il tuo commit è relativo a una versione che non è più l'ultima quindi non puoi farlo così e quindi o ti fai una, una variante del, del progetto, quindi il progetto da questo momento in avanti si divide in due, la versione modificata da Tizio e quella modificata da, da Caio, si chiamano branch, rami, di progetto, che poi si possono far convergere, oppure ti vai a prendere l'ultima versione, vai a vedere che cosa ha fatto il tuo amico e le, riconcili le modifiche. Questa riconciliazione prende il nome di fusione o merge in parte può essere fatta automaticamente ma in buona parte deve essere fatta sapendo che cosa scrivi non è che puoi mettere insieme le righe così questo è il problema che si ha ovviamente quando si lavora in più persone sullo stesso progetto la cosa importante è che il meccanismo magari ci può fare arrabbiare ma magari è più rigido di quanto vorremmo ma ci impedisce di far casino cioè è garantito che non perdiamo mai niente quando facciamo un commit, che cosa dobbiamo fare? Quindi, lavorando da soli in questo problema si pone molto raramente so ehm, quando facciamo un commit essenzialmente siamo obbligati a dire che cosa abbiamo fatto, cioè, non basta salvarlo. La differenza che è che quando voi lavorate su un documento condiviso su Dropbox, facciamo un esempio. Allora, ogni volta che salvi, l'applicazione Dropbox salva una versione nuova. Ma per cui, se ti accogli che a un certo punto hai fatto casino, puoi andare sul sito, vai a vedere versioni. Storia, e ti hai tutte le versioni, i salvataggi precedenti elencati. Qual era quello giusto? Qual era quello che devo andare. Boh, non lo sai, perché ovviamente Dropbox non sa cosa stai facendo, vede che hai modificato il file, aggiorna la nuova versione, quello è un sistema di versionamento molto, molto grezzo, utilissimo, ma non è, eh, diciamo così, evoluto perché non capisci cosa stiamo facendo. Ad esempio, qua in tutti i sistemi di versioning del codice è obbligatorio mettere un messaggio: cosa ho modificato? Perché? Eh? Eh, chiaramente posso scrivere fatti miei e, e non serve a nulla no? però conviene sempre descrivere che cosa abbiamo fatto così a distanza di tempo prima gli altri vedono la storia del repository sanno che modifiche ho fatto ma io stesso ricordatevi, gli altri siete anche voi domani hm? domani voi non vi ricordate più cosa avete fatto oggi ma se ce l'avete scritto ve lo dite hm? quindi il vostro principale interlocutore è il vostro se stesso, eh, voi stessi del domani, di domani, tra una settimana quando direte ma chi ha scritto sto codice che fa schifo? Poi vai a vedere se è stato tu ehm, commit l'operazione di commercial commit è l'operazione di aggiornamento, su questo si chiama in modo diverso, update oppure pull oppure fetch, ma sui dettagli non ci interessano ehm, è l'operazione in cui io aggiorno la mia working copy rispetto al repository cioè io avrò la mia working copy allora questo avviene in due momenti o quando parto da zero quindi non ho nessun progetto e mi creo un primo working copy su cui lavorare nel frattempo gli altri stanno lavorando sul progetto quindi io voglio a un certo punto incorporare le modifiche che gli altri hanno fatto all'interno della mia working copy allora con l'azione di aggiornamento va a prendere l'ultima versione che c'è nel repository, va a confrontarla con la working copy e dice guarda lui ha modificato il file A, tu il file A non l'hai toccato e quindi te lo copio. Qualcun altro ha modificato il file B, ma anche tu hai modificato il file B, attenzione, non te lo copio in automatico perché sennò rischierei di sovrascrivere il tuo lavoro o sovrascrivere il lavoro di altri, ti faccio vedere le differenze e vedi tu come unirle. Quindi tutta una serie di, diciamo così, a volte li possiamo vedere come degli ostacoli al fare ciò che voglio, ma di nuovo serve per garantire no, la coerenza. Se nessun altro ha cambiato non c'è problema, perché semplicemente si aggiornano i file. Allora, questo è un meccanismo generale in cui ho un repository che ha tutta la storia e ho delle working copy, a questo punto parlo del plurale, delle working copy su diversi computer che possono essere tutti della stessa persona o di persone diverse, ovviamente ciascuno entrerà con le proprie credenziali, con i propri diritti d'accesso, non è che vado solo a sovrascrivere un qualunque <ride> progetto di chi che sia. Eh, esistono, <coughs> esistono due modi diversi di, di organizzare questa cosa. La più semplice, era, era stata in voga fino a un certo tempo, era quella di avere un controllo di versione centralizzato. Cioè per un determinato progetto c'è un repository al mondo che centralizza quello. Poi puoi avere un di sviluppatori che però fanno tutti riferimento allo stesso repository. Questo ha due svantaggi. Il primo è che io sul mio computer ho solo la working copy. Per cui ogni volta che voglio modificare qualche cosa, devo essere connesso a internet, come minimo. O una volta che voglio andare a consultare qualcosa, devo con... cioè, la storia, devo essere connesso e così via. Il secondo problema è che quel repository centrale qualcuno lo possiede. Allora, fino a quando io sono d'accordo col padrone, quel no? computer su cui c'è il repository, è di qualcuno. No? Finché siamo d'accordo sullo sviluppo del, del, del progetto con il gestore di quel sito, va bene, lavoriamo tutti in quello stesso repository. Poi a un certo punto litighiamo. E cosa facciamo? Il repository è tu, ma io non sono d'accordo con come lo gestisci tu, si rischia no? di, di avere dei conflitti tenete presente che questi meccanismi sono nati soprattutto nel mondo degli sviluppatori open source in cui la cosa il retro pensiero c'è sempre che se quello che fai tu, se come gestisci le cose tu non mi piace me lo, andego, lo faccio per conto mio una cosa di questo genere non te lo permette quindi si è passati questa cosa qua l'ha inventata Torvalds che è il signore che ha inventato Linux per gestire proprio il kernel di Linux a un sistema di version control, controllo di versioni, distribuito, in cui non c'è solo un repository, ma ce ne sono tante copie. Quindi io sul mio computer ho la working copy, ma ho anche una copia intera del repository. Tu sul tuo computer hai una working copy, hai anche una copia intera del repository poi se vogliamo ci mettiamo d'accordo di avere anche una copia in più del repository su un qualche server da qualche parte magari accessibile pubblicamente eccetera no, va bene allora cosa succede? succede che io non a lavoro facendo aggiornamenti e commit update e commit tra la mia working copy e il mio repository che è istantaneo, perché sul mio computer si tratta di copiare dei file all'interno del mio computer non ho bisogno né della rete né, se anche se avessi file di grandi dimensioni non mi rallenta nello sviluppo, perché comunque lavoro in locale. Ovviamente questi... Allora, ho un primo ciclo di lavoro in cui lavoro sul mio computer avendo il repository, quindi se avendo il repository vuol dire che tutta la, ognuno di questi tre signori ha tutta la storia di tutto il progetto, ha una coppia. Queste cose qua ovviamente hanno cominciato a avere senso quando le dimensioni degli hard disk hanno cominciato ad arrivare insomma, al terabyte in su perché prima non si pensava neanche a questo no? perché quando avevi gli hard disk piccolini quindi eh, si adatta anche diciamo l'architettura del sistema a quelle che sono le caratteristiche delle macchine di oggi quindi non è un problema dice vabbè io ho un repository quant'è? Eh, 10 giga e eh, chissà frega cosa cos sarà mai no? ehm... E quindi abbiamo la possibilità di anche andare a vedere cosa abbiamo fatto, cosa hanno fatto altri prima, gli altri branch magari di sviluppo. Abbiamo tutto localmente, quindi possiamo lavorare tranquillamente. Quando vogliamo, però possiamo anche sincronizzare tra di loro i vari repository. Perché io sto lavorando qua, sto aggiungendo cose nel mio repository, lui sta lavorando qua, sta aggiungendo cose nel suo repository, però sono cose in qualche modo invisibili, private, ciascuno le proprie. Se le vogliamo condividere, cosa facciamo? Beh, li sincronizziamo con un repository centrale. Quindi la parte centralizzata è utile, se voglio. Poi se non sono più d'accordo con te io mi creerò un altro repository centralizzato in un'altra parte in cui manderò le mie modifiche e non le mando più a te. Quindi, libertà massima. Allora, questa libertà ovviamente si porta dietro a una certa complessità di gestione. Quindi bisogna fare un po' attenzione a cosa facciamo. Quindi questo qua è il meccanismo generale. Quindi noi abbiamo le operazioni di commit update che lavorano localmente sul mio computer tra la working copy e il repository, la mia copia privata personale del repository. Lo chiameremo repository locale. E poi ci sono le operazioni di sincronizzazione tra il repository locale e un repository remoto. In tutto questo GitHub cos'è? GitHub è un sito che ospita gratuitamente repository remoti li rende consultabili, ricercabili, eccetera, eccetera perché dove lo metto su un repository remoto? Lo metto, lo metto su un server di qualcuno GitHub è di fatto lo standard per fare queste cose e quindi ci sono due operazioni che mi permettono di tenere in sync il mio repository locale con il repository remoto su GitHub che sono un'operazione di push che trasferisce le ultime non è che copia tutto sta figura qua non rende eh, giustizia eh, non copia tutto il repository, là, là eh, cioè, ci sarà già il remoto, eh, copia, copia le ultime modifiche che io ho fatto localmente sul mio repository locale e le aggiorna sul repository condiviso remoto. L'operazione inversa, la potevamo indovinare, si chiama pool, cioè va ad aggiungere al mio repository locale le ultime modifiche che sono state fatte da me su un altro computer o da un'altra persona sul repository remoto. Quindi, per noi salvare una modifica è un'operazione di due passi. Prima fai commit sul repository locale e poi fai push sul repository remoto. Ok? Ma mh, operativamente in Eclipse c'è un bottone che si chiama commit and push e fa tutte e due le cose da solo. Però, concettualmente, sono diverse per cui bisogna fare attenzione. Quindi, noi stiamo parlando... In teoria questo di, di dire, beh, sistemi di version control distribuiti ce ne, essi, ce ne sono diversi, no? ma quello che ha preso per la maggiore oggi è quello che si chiama Git, eh, da, che è un progetto che ha quasi 15 anni di vita, oramai, quindi diciamo decisamente maturo, è usato sostanzialmente da, da tutti, da tutti gli sviluppatori del mondo, ormai è lo standard per lo sviluppo di tutti i progetti. Eh, se vi interessa si può scaricare da qua ma eh, in realtà eh, usando Eclipse c'è già un client git integrato dentro, no? che è una plugin che si chiama git che è già installato di default dentro Eclipse, quindi noi non abbiamo bisogno di installare nulla di particolare no? non c'era git tra, tra le, ehm, le, le, le le istruzioni di installazione, no? quindi questo serve solamente se avete bisogno di installarlo al di fuori di Eclipse ecco, eh, vi installate a git e avete la possibilità di lavorare con un repository locale poi se volete lavorare anche un repository remoto per poter condividere il progetto con altri, che è quello che faremo qua, nel senso che io faccio esercizi e vi li condivido e viceversa ehm, vi serve un server che contenga repository remoto ci sono vari city hm, che offrono questo servizio di cui come dicevo il più famoso è eh, github di cui vi avevo già chiesto di Fare, farvi un account è gratuito, poi appunto come dicevo per gli studenti è possibile avere anche del software in più gratuito in offerta ma ehm, ce ne sono altri ma non ci stiamo a, a, a, a perdere nei dettagli. Allora, git è complesso, eh? cominciamo a vedere le, le sue basi di partenza. Allora, oggi ci siamo detti, vogliamo fare l'esercizio del libretto universitario, quindi partiamo da zero, non abbiamo niente, ok? Allora, cosa possiamo fare? La prima cosa da fare è creare un progetto da zero, ma quindi Workflow, quello chiamato, numero uno, è fatto di questi quattro passaggi, ma adesso li facciamo in pratica. Quindi, situazione, partiamo da zero, foglio bianco, vogliamo ragioniamo questo esercizio di cui ci hanno, messo, ci hanno fatto vedere il testo ok? allora come lo vogliamo? questo è un, un esercizio Java normalissimo prendiamo Eclipse e creiamo un, un nuovo progetto come nulla fosse nuovo progetto Java lo chiamiamo libretto voti. ad esempio non faccio JavaFX semplicemente Java va benissimo non mi serve E a questo progetto, vedete, la, per chi la vista buona, qua si vede vicino al progetto c'è una J che indica il progetto Java. Nei progetti della volta scorsa invece c'era questa sorta di due ondine che eh, diciamo rappresentano il progetto JavaFX. Questo è un buonissimo progetto. chiudiamo questo che è la roba della volta scorsa che non voglio che ci dia fastidio e quindi abbiamo la classe source all'interno della quale possiamo creare nuove classi non ci sono problemi ad esempio una classe voto. creiamo un package hit polito tdp libretto e creiamo lì dentro la classe voto ad esempio voto.java cosa dice il testo? dice guarda che ogni voto eh, deve essere composto dal nome del corso, il voto ottenuto e la data dell'esame ok quindi abbiamo un primo numero intero che è il voto eh, Teniamo il nome del corso e poi la data come si rappresenta una data in java? allora ci sono due risposte sbagliate e quella giusta non la sapete quindi ve la dico io eh, la risposta più sbagliata è questa. Ok? Mai usare una stringa dove serve un oggetto, dove serve un oggetto che abbia delle caratteristiche, delle, dei modi di funzionamento particolari. Questo non, non è un pezzo di testo. Se avete un pezzo di testo, una stringa, Voglio poi vedervi se io vi chiedo mettimeli in ordine cronologico. Cominciate a sudare adesso e finite tra un mese, anche se non è ancora estate. Ok? Oppure fammi vedere solamente i voti che hai preso di venerdì. Mentre invece ci serve un oggetto che, ci che sappia come funziona il calendario. Allora, voi potreste forse aver visto nel passato un oggetto che si chiama date, java.util.date oppure un suo parente che si chiama calendar, l'oggetto date, l'oggetto calendar era l'unico modo di gestire le date con le librerie standard di Java fino a Java 6 se non sbaglio, era un'attività estremamente dolorosa. Eh, nel senso che questi oggetti qua erano, erano più bacchi che altro nel senso in, nel, nel loro, nel loro ipotesi di base di funzionamento eh, dedicheremo una lezione visto che le date sono un tema importante è un tema in cui si concentrano di solito il 20% dei bachi di un programma ho detto un numero a caso ma forse è troppo basso eh, faremo una lezione apposta sulla gestione delle date per ora quello che vi dico io che era la risposta giusta che non sapevate, esiste una libreria nuova a partire da Java 7, che è la libreria java.time, un pack java.time che contiene tutta una serie di classi che ci permettono di lavorare in modo umano con le date. È corretto. Quindi eh, questa libreria java.time contiene l'oggetto localdate, quindi guardate, io questo localdate vado a importare local date da java.time e sono a posto ma come vi dicevo lo spiegone sul local date lo facciamo un'altra volta avremo una lezione dedicata per ora credetemi che voglio non usare date e credetemi che tutte le volte che pensate voglio usare string ripensateci ok vabbè questa classe qui un oggetto normalissimo, adesso poi lo completeremo, gli faremo fare delle cose, ma stiamo lavorando in un progetto che è su questo computer che non è sotto versione, è un progetto Java normalissimo. Ehm, a me, quando lavoro così, mi sembra sempre di lavorare senza paracaduto, senza cintura di sicurezza. Se va qualcosa storto, sono perso. Non ho sicurezze. Perché se io adesso faccio così e lo cancello, e per sbaglio, per sbaglio salvo ho perso tutto era poco eh ma l'ho perso Control Z funziona? sì grazie ok? quindi faccio finché se portato portate di un dove bene ma per dovessi fare modifiche su più file diversi mi incasino e dico e adesso vabbè cancelliamo tutto e ripartiamo da zero che non è un buon metodo di sviluppo allora eh, facciamo in modo di portare questo progetto sotto versioning sotto sistema di controllo delle revisioni come si fa? Semplicissimo, vado sul progetto, tasto destro, Team, allora tutte le funzionalità di controllo versione su Eclipse sono sotto il menu Team. È un team fatto solo di me, da me stesso, ma è un team molto forte. Ok? E la L'azione per creare, qui vedete che vuoto questo menu team, non c'è niente, ma perché non abbiamo ancora creato il repository? Appena creato il repository, vedete che si popola di 100 voci. La prima operazione si chiama condividi il progetto, share project. Si sarebbe potuto chiamare a creare repository, ma l'hanno chiamata share project. Questa è un'operazione con la quale si crea un nuovo repository destinato a contenere le versioni di questo progetto su cui sto lavorando. E lui mi dice, dove lo salvo il repository? Eh, posso salvarlo dove voglio, sul mio hard disk, no? Dammi una cartella in cui salvare le cose. Tipicamente quello che si fa è, c'è una cartella nascosta che si chiama .git all'interno del progetto stesso. Allora, adesso Eclipse è simpatico perché cerca di impedirci di creare un repository all'interno della cartella .git, lui vorrebbe che la creassimo da un'altra parte. Però eh, noi insistiamo e lo creiamo dove ci piace. Questa eh, casellina dice: crea i repository nel, eh, nella cartella principale del progetto. E poi mi spiega perché non è una buona idea. Ma fa lo stesso. Io lo voglio fare lo stesso, perché così è tutto nello stesso punto. E quindi. Lui mi dice, va bene, allora, visto che vuoi creare una cartella principale del progetto, qual è il progetto? Questo. Seconda spunta. Provo a fare la seconda spunta, mi dice, ma no, guarda che non è una buona idea, non preoccuparti, va bene. E allora devo cliccare sotto su creare repository e finalmente mi metto la spunta qua. Eh, poi c'è tutto un approfondimento appunto sulla documentazione di, di questo plugin e git che ci spiega perché secondo loro è meglio avere il repository da un'altra parte e non nel progetto ma per me è molto più comodo così quindi faremo sempre così l'unica cosa che cambia è dove viene salvato il repository ok? per il resto non cambia nulla operativamente se lo screvasse in un'altra cartella e quindi finish quindi ricordiamoci sono tre click per riuscire a creare un repository seleziono, spunto clicco creare repository e poi seleziono la seconda spunta qua sotto finish e il repository è stato creato non lo vedo ma sempre qua per chi ha la vista buona c'è qua vicino, in basso a destra nell'icona del progetto una specie di bidone giallo il bidone giallo qua sotto è una versione piccola di quello che c'è qua sotto è ehm, l'icona che rappresenta il repository quindi da questo momento in avanti questo progetto è potenzialmente sotto repository adesso però se vado a vedere qui tra l'altro c'è una, una finestra eh, che basta andare a pescare da qua no, se la volete cercare i repositories ad esempio quindi l'avevo già, già aperta prima ma che ci fa vedere che adesso per il nostro progetto libretto voti c'è un repository salvato sul nostro computer che non contiene ancora nulla se cliccate qua vedete che è tutto vuoto perché perché io ho creato il repository ma non c'è ancora salvato dentro niente ricordate che bisogna fare un'operazione di commit io sto lavorando nel working space prendo un repository vuoto con zero roba dentro la prima cosa che devo fare è aggiornare fare un'operazione di commit per salvare nel repository la versione attuale minimale ma no. allora questo si fa semplicemente vedete che anche a fianco di voto.java sono comparsi dei piccoli punti interrogativi che stanno a indicare che questo file non c'è nel repository. Ah, mi fa vedere, guarda che questa cosa qua non è ancora... Allora, riapro il menu team di prima, vedete che non è più vuota a molte voci, di cui ho trovato un altro proprio commit. Commit. Commit mi apre una finestra qua sotto, adesso la allargo, che si chiama git staging, in realtà in Git è una cosa complicata perché il commit avviene in due fasi. Io magari sto lavorando su più file all'interno dello stesso progetto e voglio fare commit solamente di alcuni di file perché sugli altri sto ancora pasticciando. Però qui i più non li voglio salvare perché sono già in uno stato decente. E allora se io facessi commit e il commit mi salvasse tutto il progetto avrei un problema di fatto rimanderei il commit fino a quando tutto non fosse a posto vanificando diciamo la possibilità di salvare tutte le versioni intermedie allora c'è questa fase di staging in cui lui mi fa vedere guarda questi sono i file questi sono i cambiamenti che il tuo progetto ha subito dal commit precedente, cioè in questo caso non c'è un commit precedente quindi dall'inizio questi cambiamenti possono essere file nuovi, file modificati o file cancellati dei quali di questi file vuoi includere nell'operazione di commit questa è la fase di staging cioè parcheggiamoli per, eh, per selezionare basta se scegliere quali file vogliamo e portarli nella parte sottostante quindi così ad esempio file modificato lo voglio committare scusatemi il termine e quindi lo porto in staging in realtà c'è una scorciatoia, c'è questo doppio più più qua che dice prendi tutti normalmente è ciò che vogliamo fare eh. abbiamo fatto le modifiche eh, portiamole tutte in commit se c'è qualcosa che non vogliamo commitare lo prendiamo e lo togliamo e così via no? quindi ciò che c'è nella parte inferiore di questa finestra è ciò che verrà salvato in poi qua a destra devo mettere il commit message c'è una bella finestra di testo che aspetta solo che noi scriviamo qualche cosa. Allora, qual è il contenuto di questo commit? È eh, progetto iniziale, classe vuoto. Vuota. Cosa c'è dentro? E poi faccio commit. Cioè messo un tempo istantaneo. e sembra non sia successo quasi nulla in realtà ciò che è successo è che a fianco di voto l'iconcina è diventata gialla anziché punto interrogativo cioè quindi fa vedere che questo file è stato salvato nel repository se vogliamo vederlo meglio andiamo su team mostra nella history history, compare un tab nuovo con la storia del progetto. Ogni riga qua è un commit. In questo caso c'è un commit che si chiama progetto iniziale, classe vuoto, vuoto vuota, autore, quando è stato fatto, da chi è stato salvato, eccetera. E qui sotto c'è il commento. E in basso a destra ci sono i file che sono stati salvati. Quando andremo avanti questa finestra si arricchierà con tutte le varie versioni successive. Quindi ad esempio nella mia classe voto come minimo dovrò aggiungere un costruttore e dei metodi getter e setter per i campi, se no non la posso usare questa classe. Allora la facciamo, creiamo il costruttore usando i campi voto, corso e data, va bene? E poi mi, metto, mi creo i metodi get e set per i tre campi. Quindi inserisci eh, source, dove è andato? Source, genera getter setter di corso, data e voto. Genera bluff. Ok? Io a questo punto posso salvare questo file, salvando questo file, che ho quindi ho modificato, compare quest'icona maggiore dicendo guarda che c'è una versione nuova di questo file, se vuoi devi fare commit. E se io voglio faccio commit, la versione commit mi dice in realtà voto.java me lo mette già tra i file da salvare perché l'ho già aggiunto prima e come eh, messaggio di commit è aggiunto metodi standard aggiunti che sono i costruttori getter setter. commit sono salvati e a questo punto lo vedete che ho due versioni quella con il progetto iniziale e quella con aggiunti metodi standard le nuove versioni sono sempre in alto la versione più recente di tutte è quella che ha l'etichetta HEAD, cioè quella in testa, al progetto. L'etichetta MASTER indica qual è il ramo di sviluppo. Io potrei avere più rami diversi no, del progetto, che porto avanti, eh, e ognuna posso dare un'etichetta, un nome. Per default ce n'è una principale che si chiama MASTER il ramo principale, noi lavoreremo molto raramente con dei branch aggiuntivi rispetto al master. Quindi avremo un branch solo che è il master e di questo avremo molte revisioni, molte versioni, di cui una è quella più recente, quella head, quella in testa. Ora, tutto questo lo sto facendo sul mio computer. Se io volessi tornare indietro a questa versione, lo posso fare tranquillamente con un'operazione che si chiama di checkout estrai dal repository di questa versione e sono tornato alla versione vecchia ok poi posso ovviamente per fortuna tornare alla versione nuova dove è andato eh. Ritorno sul master e mi dà l'ed del master. Adesso qui non, andiamo, non abbiamo tempo oggi no? di andare in tutti i dettagli di come funziona questa cosa. Sappiamo semplicemente che abbiamo tutte le versioni possibili, possiamo tornare indietro avanti, consultarle, eccetera. Le versioni sono salvate dal repository e sono immutabili, non si cambiano più. Ciò che posso cambiare è la working copy. Ok, adesso però tutto questo è solo sul mio computer. Come faccio a condividerlo con voi? Per condividerlo con voi dovrò creare una classe, quindi siamo arrivati qua, creo un progetto in Eclipse, creo un repository, adesso devo creare un progetto su GitHub. Quindi vado sul sito GitHub, ciascuno di voi avrà la proprio, il proprio profilo in cui può creare progetti. Poi è possibile creare dei gruppi di lavoro che in GitHub si chiamano organization. Di qua noi abbiamo questa TDP 2019, che è quello che usiamo durante il corso. Voi ve la mostrate, potete creare progetti, usarli, fare ciò che volete. Ovviamente in TDP 2019 non avete i permessi di modifica, ma io sì, e quindi lo posso creare qua dentro. Altrimenti voi ve lo create tranquillamente nel vostro profilo. Poi vi spiego come fare a lavorare nel vostro profilo con i progetti che creiamo qua allora io qua creo il progetto nuovo quindi abbiamo nella vista repository del profilo se fosse il profilo normale sarebbe così potete andare su repository e c'è il bottone nuovo questo è il vostro profilo personale qui lo faccio sulla pagina di gruppo è uguale nuovo repository che chiamano libretto voti con lo stesso nome del progetto non siamo obbligati ma mi sembra una buona idea farlo con lo stesso nome quindi esercizio libretto voti svolto in aula a partire a partire perché non lo finiamoci quello oggi dal 11.03.2019. Questo repository può essere etichettato come pubblico o privato. In realtà ci sono delle limitazioni su quanti repository puoi creare privati se hai un account gratuito. Il modello di GitHub è finché tu carichi roba pubblica non paghi, se vuoi cominciare a caricare delle cose private ti faccio pagare un abbonamento, se non nel nostro caso, poi ultimamente ogni volta rilassano sempre di più i vincoli quindi, però nel nostro caso eh, ovviamente ciò, ciò che faremo sarà sempre pubblico, se voi fate qualche cosa per conto vostro ovviamente lo potete etichettare come privato e poi condividerlo solamente con chi vi interessa. Crea repository, adesso molto gentilmente GitHub ti dice vuoi che questo repository te lo crei vuoto? oppure ti aggiungo già dei file di partenza tipo un file readme o qualcosa di questo genere no non accettiamo questa sua gentilezza perché se accettassimo questa gentilezza lui creerebbe un repository che ha dentro una prima, prima revisione, una prima versione che contiene il file readme noi sul nostro computer abbiamo un repository in cui quella revisione col file readme non c'è e quando cerchiamo di fare push lui mi dice non puoi perché la versione che mi stai cercando di dare, di mandare, eh, non è compatibile con quella che contiene già il repository. Quindi dobbiamo creare un repository proprio vuoto. Creare repository. Se poi vogliamo mettere un readme lo aggiungiamo dopo, ma lo aggiungiamo da Eclipse e poi facciamo un push. Ok, quindi, adesso abbiamo lavorato su GitHub senza guardare Eclipse. Abbiamo creato il repository vuoto. E lui mi dice, va bene, sto qua, c'è, ma è vuoto, quindi mi, dia, mi dà delle istruzioni per dire eh, come fare a riempirlo, popolarlo. Ogni repository ha un suo indirizzo ben definito, che è questo. Sarà github.com slash il nome del profilo, quindi sarà il vostro nome, slash il nome del progetto. Questo è l'indirizzo da usare dentro Eclipse per poter fare push dentro questo repository Github allora faccio copia questo si può anche cliccare qua per fare copia e uso questa informazione per fare push di questo progetto quindi questo repository locale che adesso ha due versioni lo mando su Github tasto destro, team, push fai push del ramo master, è l'unico ramo che abbiamo quindi va bene la prima volta lui non sa dove fare push mi chiede quali sono i dati del repository remoto su cui fare push come ho fatto a compilarli? ma perché io ho appena fatto copia di questo e allora eh, Eclipse se l'ha incollato da solo in questa casella. Quindi qui dovete inserire l'indirizzo su, su cui far push, appunto se l'avete appena copiato nel, negli appunti lo, se lo prende da solo, e sotto dovete inserire le vostre credenziali di GitHub, ovviamente. Quindi lo username di GitHub e la password di GitHub una sola volta dovete fare questo lavoro, poi le credenziali, se volete, lui se le ricorda per voi, e il progetto ovviamente, nel momento in cui l'avete salvato, rimane associato, il repository di e quello locale, si rimangono associati e quindi questa informazione qua non ve la chiederà più. La prima volta però sì. Quindi ho detto, questo è il repository, queste sono le mie credenziali, e poi ci sono due o tre passi inutili in cui mi dice, allora, voi che io mandi nel branch master e questa release qui, che è l'ultima che ho aggiunto, su questo repository remoto, in un branch che anche nel repository remoto si chiama master, e vuoi che le operazioni di push e pull tra questo e quell'altro repository siano eh, diciamo così collegate, quindi te le ricordi per i prossimi push, per i prossimi pull, sì a tutto, sì lo voglio. Passo successivo. Ok, con questa informazione ti dico cosa sto per fare. Il master locale lo, man lo mando sul master remoto, che è un nuovo branch, perché sul remoto non c'è ancora nulla. E quindi è un branch che devo creare. Va bene? Sì. Fai push. Qua sotto vedete che fa faceva cose, e questa finestra è la finestra di conferma. Ho fatto questo. Fatto. Fatto davvero? Beh, andiamo qua, qui non è cambiato nulla, ma ovviamente se faccio aggiorna della pagina vedrò su GitHub questo mio progetto, i file che ho appena salvato, se vado, vedete che ci sono due commit, se clicco sulla voce commit mi fa vedere i commit che ho messo, chi li ho messi, quando, quali sono i commenti, quindi tutto il mio repository è stato copiato e trasferito su GitHub. Da adesso in avanti sono sincronizzati i due repository. Da adesso in avanti il ciclo di lavoro è molto più semplice: nel senso che, se sì, a questo punto voglio creare una nuova classe libretto, per dire. e poi vediamo cosa metterci dentro la salvo se volessi salvarla posso vedere c'è il punto interrogativo che dice è una classe nuova faccio commit quindi commit è la freccia verso il bidoncino oppure posso fare direttamente sì, commit che cosa? questo messaggio classe libretto vuota e qui posso decidere se fare semplicemente commit quindi salvo localmente per poi fare push dopo oppure voglio fare commit e push insieme commit e push lui fa il commit istantaneo fa il push mi conferma che cosa ha fatto sul remoto e finisce lì e ovviamente dall'altra parte chiunque cioè voi potete vedere che la classe lib eh, libretto c'è già sul repository. Okay? Quindi questo è un modo per ovviamente, adesso lo stiamo facendo come esempio, non è che facciamo un push ogni volta che scrivo due righe di codice, no? Ma neanche, che si, non, neanche aspetto 200 righe di codice per poi salvarlo. Cioè una volta nella quale il programma arriva a un certo punto, facciamo un commit. L'unica, vi dico ancora una cosa che io apro adesso nella vista repository il progetto, vediamo che adesso ha un branch che si chiama master, ma questo lo sapevamo, e ne ha uno solo, e ha salvati dei cosiddetti remote. Remote sono tutti i repository remoti, può essere più di uno, associati a questo progetto. Normalmente il il repositorio il remoto principale per un determinato progetto prende il nome di origin. È un nome, potremmo chiamarlo Giuseppe. Si chiama Origin. Per default a un certo punto ce l'ha chiesto e noi gli abbiamo detto che andava bene così. Quindi, solitamente, quando parliamo del remoto oppure dell'origin è la stessa cosa. Stiamo sempre facendo riferimento al repository remoto, che in questo caso per noi è su GitHub. Ok. adesso se voi volete lavorare su questo progetto come potete fare? perché abbiamo visto il primo workflow cioè parto da un progetto, lo creo e lo condivido va bene ma come faccio a lavorare sul progetto di qualcun altro? o meglio, come faccio ad andare avanti partendo da un progetto di qualcun altro? voi eh, l'operazione inversa a quella di creazione di un progetto si chiama clonazione del progetto stesso. Clonare un progetto è l'operazione di scaricamento iniziale da un repository remoto per creare un repository locale. Clone. Infatti lo vedete qua. Se voi volete sul vostro computer farvi una copia di questo repository, se clicchi qua ti fa vedere l'indirizzo del repository, che è lo stesso di prima, e se è un repository pubblico chiunque può clonarlo. Se fosse un repository privato solamente chi ne ha il permesso potrebbe clonarlo. Se voi conversate questo repository, e immaginate un po' eh, dov'è è, eh, no, ma è nel, nel menu file adesso vi faccio vedere poi in Eclipse dov'è la voce per clonare lo potreste leggere potreste lavorare sulle working copy potrete fare dei commit locali ma non potrete mai fare push perché su questo repository è pubblico in lettura ma non è aperto in scrittura eh, pubblico vuol dire semplicemente visibile non vuol dire aperto a tutti voi avreste solamente metà possibilità di lavorare, perché non potete mai fare push e quindi non riuscirete mai a salvarvi le versioni del vostro lavoro. Allora, ciò che vogliamo fare, invece, è fare in modo che voi possiate avere una copia di questo progetto nel vostro profilo, nel vostro profilo personale. Poi potreste fare clone del mio progetto e poi push nel vostro ma diventa incasinato c'è una scorciatoia per fare questo se voi volete nel vostro progetto avere una copia di un progetto esistente e quindi poi nella vostra area quindi potete fare ciò che volete potete modificarlo tranquillamente fare il push che volete c'è questa operazione di fork b fork il progetto cioè questo progetto è lì rimane lì Se io clicco su fork, sto chiedendo a GitHub, mi fai una copia di questo progetto? Una copia che a questo punto farà una fotografia del repository in questo istante, me lo copio dall'altra parte e da quel momento in avanti quei due repository non si parlano più. Poi se il primo viene aggiornato, il secondo è totalmente indipendente. Quindi non viene tracciato nel tempo questo fork, allora, è un'operazione di copia, copia e incolla. E lui mi chiede dove salvarlo questo progetto fork, questo progetto biforcato, e mi un l'elenco dei profili su cui io ho il permesso di scrittura. Allora, voi tipicamente avrete il vostro, se non avete creato delle organizzazioni, dei gruppi. E quindi dico, va bene, io questo liberto voti me lo voglio copiare sul mio progetto, sulla mia area e quindi mi creerà una copia all'interno di fulvio corno slash libretto voti del progetto libretto voti forcato da tdp 2019 slash libretto voti questo è un progetto diverso da quello precedente e io ci posso lavorare a parte quindi questo è ciò che faremo ogni volta in laboratorio Vedete un progetto, noi lo salviamo qua, voi vi fate un fork, e dal fork, adesso vediamo come, facciamo un clone locale e cominciate a lavorarci. Così lavorate sul vostro repository. Così quando poi avete una domanda qualcosa non vi viene, oppure finito il laboratorio e arrivo a casa, beh, me lo, vado sul mio computer che ho a casa, faccio clone la prima volta, oppure faccio pull le volte successive, e mi dà le, le, le modifiche che ho fatto. Oppure mi dite ma non mi viene quell'esercizio? Non ho capito questo punto? Ho provato a scrivere così ma non faccio come dovrebbe? Allora anziché fare come fanno i trogloditi. Cioè fare una foto col telefono allo schermo. E poi mi mando una foto che è storta, sbilenca, sgranata, sfocata e, e far vedere solamente quelle 10 righe, magari l'errore è sulla undicesima, cosa me ne faccio? Mi mandate un link al vostro repository? Dicendo, io il mio lavoro è qua, non funziona, dai un'occhiata. Allora io vado, visto che è la politica pubblico, lo posso vedere, se capisco guardando il codice bene, se no mi posso fare un clone, ci lavoro localmente e vedo, capisco cos'è. Quindi, diamoci gli strumenti di lavoro che siano efficaci per ciò che ci serve. Quindi, il vostro workflow regolatore sarà: vado lì, vedo quell'esercizio di oggi, faccio fork e ci lavoro. Dopo aver fatto fork, cosa succede? Quindi, ragganciamoci qua. Nel mio profilo ho una copia di quei repository. Remoto. Nel mio profilo va su GitHub, adesso proviamo sul mio computer. Adesso dimentichiamo tutto. Chiudiamo questo progetto. perché questo è il progetto su DDP 2019 eccetera. Addirittura, guarda, facciamo un'operazione di chiarezza. Apro un altro workspace addirittura su Eclipse per dire adesso siamo facciamo finta di essere a casa su un altro computer. Poi c'è una buona parte della vita di solito che si passa a guardare questa freccia verde. e diciamo a casa beh io mi ricordo che ho fatto c'era un esercizio ho fatto in classe mi sono fatto un fork nel mio profilo adesso ci voglio lavorare come posso fare? qui sono su un eclipse pulito vedete allora vado sul progetto mio del mio profilo e mi copio l'indirizzo di clone copia in eclipse creo un nuovo progetto no new, adder scusate qua sotto adder non mi ricordo se sto a no se su import scusate eh, mi dimentico sempre ma ok cancello l'ultimo 30 secondi file import importa un progetto perché non devo crearlo nuovo da zero c'è già creato importandolo da git importa un progetto da git da un server git, da un repository git un repository locale che ho salvato sul mio computer o un repository remoto che ha qualche indirizzo? è eh, un repository remoto di cui ti do l'indirizzo di clone clone uri clone uri è questo. avanti lui si è andato a prendere questa cosa vedete che è, che è quella del mio profilo non è quella di TDP 2019 vado avanti Eclipse mi dice guarda che ho visto quel repository dentro c'è un branch master lo vuoi? se fossero più branch mi permetterebbe di scegliere quali branch voglio copiare non sono obbligato a copiare tutto il repository dove vuoi salvarlo? non mi piace dove lo mette lui ma per ora bene e dopo che l'ha salvato mi dice guarda che io vedo che ci sono dei progetti Eclipse dentro questo repository, io avrei potuto fare cron di qualunque cosa, invece lui si è accorto che ho fatto cron di qualche cosa che conteneva un progetto Eclipse, allora lo vuoi creare come progetto nel workspace? e eh beh certo come lo chiamare? così, ho chiamato workspace altrimenti avrei avuto conflitti col nome finish e a questo punto una copia locale privata del mio progetto con cui potete lavorare tranquillamente e fare come abbiamo visto prima eh, commit e push l'operazione inversa commit e push ve la indico solo adesso non abbiamo nulla da, da incorporare ma è l'operazione di pull l'abbiamo visto prima. No? Immaginate che io voglio lavorare su due computer diversi. Su uno ho creato un progetto, ci lavorate e fate dei push sul repository remoto. Sull'altro computer è rimasto indietro. Quindi prima di lavorare volete andare a fare un pull dal repository remoto all'altro computer per poter avere a questo punto i file aggiornati e lavorare anche sull'altro sono tanti termini, c'è tanto gergo qua, repository, pull, push, commit, eccetera, ma alla fine poi l'importante è essere ordinati nei passaggi eh, e capire sempre dove dov abbiamo l'ultima versione e quella è la versione su cui stiamo lavorando. Imparato questo, ma questa meccanica poi diventa abbastanza naturale, eh, quindi usatelo proprio anche, anche per conto vostro. Ok. Torniamo al tuo esercizio e andiamo ancora un po' avanti. Ok, io lavoro sul progetto sul spazio TDP così voi potete vedere direttamente la versione più aggiornata. Eh, L'uomo della partenza è che nel momento in cui fate fork, se io poi aggiorno il progetto di partenza, non lo vedete più nella vostra copia quindi o andate a rifare un altro fork cancellando il progetto vecchio non c'è più non c'è una magia che permette di capire esattamente che cosa, come conciliare le mie modifiche con le vostre che sono fatte in due repositori diversi quello che noi faremo poi nei laboratori è di avere il branch master che contiene il progetto di base, di partenza lo scheletro su cui lavorare poi noi andiamo avanti a fare la soluzione in un branch separato, che si chiamerà quasi sempre soluzione. Così voi potrete anche lavorare nel master per sviluppare il vostro progetto e poi andare a confrontare sempre quella che è la nostra soluzione senza che i due branch si debbano interferire, si debbano toccare. Quindi è possibile avere più rami di sviluppo diversi all'interno dello stesso repository. Ma poco per la volta ci abitueremo. Allora, Adesso, con la testa piena di git, lo mettiamo da parte, eh, cominciamo a, ad affrontare il primo punto no? eh, di questo esercizio. Cioè nel libretto inseriamo un elenco di 10 oggetti voto a piacere. Poi le volte successive andremo avanti con questo progetto. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la mia classe è vuoto per ora scusate, la mia classe di libretto però non contiene niente e voglio che sia in grado ovviamente di contenere i miei voti quindi quali dati dovrà avere? cosa ci metterete qua dentro? cosa ci mettereste qua dentro? una lista di voti giusto? cioè un libretto contiene un elenco di voti un elenco ordinato forse non lo sappiamo non ci interessa per il momento ma un elenco di oggetti voto quindi noi abbiamo un, un campo il dato principale che questo libretto dovrà gestire dovrà essere una lista di voto che chiamo con tanta fantasia voti noi conosciamo già le liste ne conosciamo due no? l'array list e la linked list entrambe sono list quindi se ci ricordiamo qualcosa list è una interfaccia predefinita di java, dentro java.util. ecco, attenzione qua a non essere infetti da una malattia che si chiama cliccare a cavolo eh, perché ad esempio qua list ovviamente lui mi chiede, non, non conosce come nome, mi chiede da dove vuoi importarlo ecco, il primo link è a cavolo, nel senso che la libreria AVT noi non la usiamo quello che è utile è java.util quindi se cliccate sulla prima voce che vedete e poi è quella sbagliata poi dopo di che venite a dire ah, ma è tutto rosso, non avevo ovunque, dunque eh, hm? potrebbe essere tanto gentile eh, se capitasse questo quindi facciamo sempre attenzione questa lista è nella libreria java.util ed è, dicevamo, una interfaccia E non è una classe. Ci sono due classi in Java che permettono di gestire delle liste. Che dicevamo, ArrayList e LinkedList. Entrambe implementano un'interfaccia list. E l'interfaccia list che cos'è? L'interfaccia list definisce un certo insieme di metodi, adesso qua non li fa vedere, ma Vabbè, non perdo tempo adesso, scusate. Un certo insieme di metodi che sono tipicamente l'add, il contains, il remove, per gestire gli elementi della lista. Noi potremmo decidere qua di usare array list o potremmo decidere di usare l'linked list. Dal punto di vista funzionale è lo stesso, cioè fanno entrambi le stesse cose. Dal punto di vista prestazionale, quindi la velocità con cui eseguono le varie operazioni, no, si comportano in modo diverso e lo vedremo in una delle prossime volte faremo anche dei benchmark per capire quali operazioni sono veloci con una quali operazioni sono veloci con l'altra ma qui cominciamo già a imparare una cosa un pattern di programmazione che cercheremo di usare sempre quando possibile definiamo le variabili nel modo più generale possibile voti lo definisco come list qui non ho ancora deciso non voglio decidere, non interessa a nessuno se questa, adesso per ora se questa sarà una list o una linked list poi nel costruttore certo che quando creo l'oggetto dovrò usare una classe concreta quando definisco il costruttore public libretto lì dentro dovrò dare dovrò inizializzare questa lista adesso ho dichiarato così voti e null la voglio, voglio creare una lista ad esempio un array list di voto allora quando faccio l'operazione new dovrò necessariamente usare una classe concreta, quando dichiaro una variabile posso semplicemente dichiararla usando l'interfaccia. Questo vuol dire che chiunque usi, se anche avessimo dei metodi, quando implementeremo dei metodi di questa classe che usano il campo voti o che vogliono l'elenco, sarà sempre list. Chiunque dall'esterno di questa classe non vuole e non deve sapere se qua dentro ho usato un'array list o una linked list. Non gli interessa. L'ultima cosa che voglio è che se io domani decidessi di sostituire Array List con linked list qua dentro, l'uomo che ha fatto l'interfaccia grafica deve andare a modificarsi tutto il suo controller. Dice ma perché? Cosa c'entra? Niente, appunto. Però, se io ho chiamato questa, ArrayList, list, e questo array list è stato usato in tutte le volte in cui ho restituito, che ne so, l'elenco dei voti per essere visualizzati, l'elenco dei voti per essere stampati, eccetera, l'ho restituito con una variabile array list, e qui cambio linked list e devo cambiarlo poi ovunque. Io devo mantenere le interfacce più generali possibili e le implementazioni più specifiche possibili, più ottimizzate possibili rispetto all'obiettivo che ho. Questo lo useremo tantissimo. Vedremo, e lo vedremo sempre di più, no? che un metodo di lavoro normale è, dichiara le variabili usando il nome di un'interfaccia e ovviamente poi crea gli oggetti usando il nome di una classe. Addirittura noi avremo, quando faremo il database, delle classi che usiamo e non sappiamo neanche quali sono, non sappiamo neanche come si chiamano, perché qualcun altro le crea per noi. Ma noi sappiamo che implementano una certa interfaccia ed è ciò che ci basta per usarle ok eh, qui aspetta la graffa è finita nel posto sbagliato l'ultimo pensiero con cui poi ci lasciamo è vabbè in questo caso che differenza c'è tra voti uguale null e voti uguale new array list? che nel secondo caso voti è un riferimento a un oggetto array list creato che contiene zero elementi quindi un array list vuota e una list, nulla sono due cose completamente diverse. Nullo è il riferimento che è nullo. Se il riferimento è nullo, punta all'oggetto oggetto list che può contenere 1 o 2 mille elementi. Ma il testo mi dice, beh, devi aggiungere 10 elementi, e eh, vabbè, quindi io voglio dire che è un metodo pubblico per aggiungere un elemento a questa lista. Allora, io ho due ipotesi su come definire questo metodo aggiungi. La prima ipotesi è come continuare questa lista dei voti. Allora, ci aggiungerò la data, il voto, eh, l'esame, e poi local date, la data. oppure qualcun altro mi dice io invece preferisco aggiungere un oggetto di tipo voto". cioè alla classe libretto è più utile avere un metodo add del primo tipo o un metodo add del secondo tipo che differenza c'è? beh, nel primo tipo mi dai tre pezzi di informazioni che costiscono un voto, qua dentro devo fare il new voto per crearmi l'oggetto e poi aggiungerlo alla lista nel secondo caso, lo new deve fare il chiamante, prima di chiamare questo metodo devo fare il new voto con gli stessi valori con gli stessi dati e poi metterlo lì dentro alla fine l'oggetto voto che usa valore, con quei valori lì lo devo creare e poi devo aggiungerlo alla lista, di sicuro queste operazioni sono da fare si tratta solo di capire se conviene fare dentro o fuori la classe libretto nella classe di pretto o in chi la chiama? Sulle mani per chi vuole la prima soluzione. Sulle mani per chi per la seconda soluzione. Tutti gli altri dormono. Ok, sì, è giusto, la seconda soluzione è quella buona. Perché? Questa è un po' più difficile, come domanda... Perché se un domani qualcuno decide di modificare la struttura interna della classe voti, questo non lo devo toccare. Questo sì. Immagina, c'è una cosa qua che manca, è il numero di crediti. Ad esempio. Allora, adesso a modificare la classe voto, gioco il numero di crediti, questo è metodo da buttare, da rivedere, da correggere. E similmente da correggere, una delle classi con il numero di crediti uguale a zero che non è bello, perché non vi lavorate più. Invece nel secondo caso, ho un oggetto vuoto, pur che sia, qualunque sia la, la struttura interna di oggetto vuoto, questa classe funziona. Meno dipendenze ho tra una classe e l'altra, più vivo tranquillo. Questo è un altro principio di progetto che cominciamo a imparare oggi. Disaccoppiamo gli oggetti in modo che un oggetto possa lavorare con altri oggetti, conoscendo il meno possibile di questi altri meno conosco, meno ne sono influenzato meno, possono, meno gli altri possono far danni su di me ok, questo discorso qua lo riprenderemo la settimana prossima invece domani, avrete un discorso analogo però lavorando sull'architettura di un'applicazione JavaFX grazie di tutto